ritirati, saremo migliori e renderemo migliori anche gli altri, tutti, spiegando loro le questioni capitali della vita, la virtù, il male, la morte, Dio, il cosmo, andare oltre il pensiero comune, porci domande, dare un senso alle cose. Così il saggio diventa cittadino del mondo, perché il mondo intero è la nostra patria, l'orbe, non l'urbe. Come mai, Seneca, tutta questa saggezza solo da pensionato, e non anche da giovane, da congedato, e non anche da militante? In questo ti dimostri un perfetto cittadino di Roma, altro che del mondo. I migliori anni per il pulpito e per il foro, quelli inutili per la cella e per la meditazione. Non una scelta la tua, ma una necessità e una resa, la copertura del tuo fallimento politico. Servire Nerone, preparargli discorsi, consigliargli affari occultargli i delitti questo il tuo curriculum servire il potere questa la tua ragione di vita fino a quando ti è convenuto e ti è stato possibile hai adattato il tuo talento alle orecchie del tempo e poi il lusso sfrenato l'usura l'avidità sì sulla bocca di tutti è stato il mio capitale di oltre 300 milioni di sesterzi questo processo contro di me non si chiuderà mai. Sono stato giudicato un campione di doppiezza. So bene di avere avuto due anime avverse. La mia vita non si è accordata con le mie parole e la mia tavola non è stata parca come le mie massime. Io non ti rimprovero la mancanza di coerenza e virtù, ma di lucidità e conoscenza Filosofia e virtù non vanno insieme, non si è morali o immorali, ma consapevoli o ignoranti. La miseria non è etica, ma intellettuale, e l'impotenza non è della volontà, ma della ragione. A me interessa capire, non credere. Non quello che siamo, ma quello che possiamo e vogliamo essere, questo mi è stato sempre a cuore io cerco la verità e la cerco ostinatamente essa la verità è amica e alleata del futuro perché ha sempre da essere e ognuno dovrà cercarla da solo senza interposta persona non bisogna giurare sulla parola di nessun maestro a me interessa conoscere non per piacere o per scommessa ma per imparare a vivere e a morire. Prima che a mirare il cielo stellato, la filosofia giova a porre rimedio alla vita e a risollevarsi dai fallimenti, a prendersi cura di sé. Ho imparato a mediare, a cercare l'armonia tra la volontà e la necessità «Tra la ragione e la natura, a negoziare tra il principe e la libertà, tra gli ideali della stoa e la realtà della Roma imperiale. La coscienza morale mi vietava il servilismo del cortigiano, il calcolo mi sconsigliava la frattura dell'oppositore. Non ho fatto lo spettatore sostando sulla riva, ma sono salito a bordo» ho accettato la politica la nostra dimensione naturale sì, umana perché chi vive separato dalla comunità è o oh bestia o oh Dio fino a quando mi è stato possibile ho praticato la secessione interiore poi quella delle pareti domestiche patire, sopportare questo prima che dalla vita ho appreso dalla scuola dell'inflessibile educazione stoica la vita ti è venuta a cercare e ti ha presentato il conto solo alla fine hai capito che la politica è un teatro delle illusioni un inganno la fatica di Sisifo, sfinirsi per un potere che non si riesce mai a raggiungere e che non esiste nemmeno sai Seneca qual è la molla della politica la morte la paura della morte l'altro cancro oltre alla religione questo bisogna avere la lucidità prima ancora che il coraggio di riconoscere L'avidità e la cieca brama del potere, le due lesioni letali, non sono cause ma effetti della cattiva coscienza e dell'ignoranza che scatena la paura della morte. Noi cerchiamo ricchezze, onori e potere per fronteggiare e rimuovere la morte, per trovare una via di fuga e di sopravvivenza qua. Soldi e potere sono figli della paura della morte.